Le fronde degli alberi si spostano, mentre l'enorme creatura emerge dal manto boschivo. Appena i vostri giocatori vedono il gigante, si fermano e lo guardano, a metà tra lo scioccato e il terrorizzato. Vi state già pregustando il terrore che avete generato in loro quando all'improvviso sentite una voce. Forza ragazzi! Ora che ci fate caso, in effetti, vi rendete conto che i vostri giocatori non sembrano particolarmente spaventati, anzi... Sembrano piuttosto divertiti. Ma perché? Negli ultimi anni ci siamo abituati ad accostare la figura del gigante a quella dell'essere stupido e sciocco. Ma da quando? E soprattutto, che cosa sta cambiando? Salve comunità, io sono Damiano e questa è la rubrica preferita dai miei genitori e pochi altri, delle aberranti creature. Oggi parliamo di uno dei mostri più famosi e al tempo stesso più sottovalutati di sempre. I giganti. Ma prima volevo dirti che so dove abiti e dove fai colazione, quindi se fossi in te io mi iscriverei e lascerei un bel like. Ma banda i convenevoli e. gettiamoci nella mischia! Da quando nell'immaginario comune i giganti si sono trasformati in dei giganteschi stupidi? Io farei risalire la colpa a una sola persona, un essere abietto che forse voi conoscete come. Omero. Mi sto riferendo ovviamente all'episodio del ciclope Polifemo. Vi sento già a protestare. Ma Damiano, i ciclopi sono mostri aperti, hanno la loro dignità, dovresti trattarli con più rispetto. Ragazzi, sono umanoidi, sono grandi, penso che ci siamo capiti, no? Andiamo oltre. Ricorderete che in quell'episodio dell'Odissea Polifemo non brillava proprio per furbizia e Ulisse riesce a raggirarlo con grande facilità. Da quel momento i giganti hanno perso tutta la loro dignità. Dal gigante di Jack e il fagiolo magico, fino ad arrivare ai giganti di Harry Potter, queste creature sembravano destinate a una vita di mediocrità, ma poi dal paese del sollevante, la speranza. Mi sto riferendo ovviamente a Shinjeki no Kyojin, Attacco on Titan o l'attacco dei giganti, che dir si voglia. Sebbene inizialmente ci vengano introdotti giganti che rispettano appieno lo stereotipo di stupidità, anzi, in un certo senso lo superano pure, già nel primo episodio ci viene mostrato cosa succede se uniamo Gigante a Intelligenza. Farò un minuscolo spoiler, quindi se non avete visto il primo episodio vi lascio il timestamp per saltare. Mi sto riferendo ovviamente all'attacco del Titano Colossale e ancora di più di quello corazzato. Il momento in cui quest'ultimo sfonda la seconda cinta muraria e si erge tra le macerie nel silenzio totale, rappresenta esattamente ciò che vogliamo ottenere nella nostra campagna, una sensazione di totale impotenza. Secondo la mia modesta opinione, ci sono tre modi per rendere i vostri giganti veramente memorabili. Il primo, l'abbiamo visto con questo esempio, renderli intelligenti ed organizzati. In questo modo i vostri giocatori saranno costretti a fare i conti con una creatura che non solo li supera in capacità fisiche, ma li eguaglia o perché no addirittura li supera persino in ingegno Provate e sono sicuro che non ve ne pentirete Ma passiamo al secondo metodo che può rendere i vostri giganti più interessanti Ovvero renderli davvero spaventosi Mi sto riferendo all'ingegnosa unicità che hanno i giganti nel modulo Frostbitten e Mutilated Per il gioco di ruolo Lamentation of the Flame Princess Come tutti gli altri moduli che nominerò Trovate il link qui sotto in descrizione, è un link affiliato ad Amazon, quindi se volete darci una piccola mano sapete cosa fare. Nelle glaciali terre di questo manuale i giganti, oltre ad essere alti 200 piedi, portano con sé delle terribili maledizioni, il che li trasforma in dei veri e propri cataclismi su gambe. Ci viene proposta una tabella con 10 sciagure sempre attive che circondano il gigante come fossero un'aura, Può capitare quindi che tutti quelli che sono nel raggio di un chilometro dal gigante che non abbiano ancora compiuto 13 anni muoiano istantaneamente, oppure la creatura potrebbe portare con sé un nugolo di locuste in grado di distruggere il raccolto, o anche perché no, tutti i libri nell'arco di un chilometro potrebbero prendere istantaneamente fuoco. Simpatico, no? Bene, abbiamo visto giganti astuti e veri e propri disgrazie su gambe. Ma qual è il terzo metodo? che potrebbe rendere i vostri giganti degni di essere portati nella vostra campagna? Beh, perché non provare a renderli veramente giganti? Ma permettetemi di portarvi degli esempi. Il primo è contenuto all'interno del bestiario di Yorghi per il gioco di ruolo Trudvang Chronicles. Tra tutti i tipi di gigante che questo manuale ci propone, ce n'è uno che è veramente enorme. Mi sto riferendo ai giganti di mare, che sono talmente immensi da essere soliti sedersi in mezzo al mare e spuntare come delle isole tropicali. Non sono particolarmente aggressivi di per sé, ma ahimè hanno la particolarità di avere degli occhi che brillano come dei fari nella notte, traendo in inganno i marinai che sono abbastanza sconsiderati per scambiarli per la terraferma. L'altro esempio che voglio portarvi è quello del Babbaleo, creatura abominevole contenuta nel romanzo le 13 vite e mezzo di Capitano Orso Blu, di Barter Moers. Tale bestialità è alta addirittura 3 km ed è talmente immensa che si nutre attraverso i pori della pelle. Quindi quando ha fame gli è sufficiente sdraiarsi su qualche centro abitato o in qualche foresta e rotolarsi. Questa creatura ha un'altra straordinaria particolarità. Durante la fase della crescita, infatti, è solita perdere la testa, letteralmente. Il corpo e la testa continuano a vivere come due entità separate, alla costante ricerca l'una dell'altra. Beh, in realtà è il corpo che cerca la testa, perché la testa è solo una testa. Questo processo di ricongiungimento può richiedere millenni, perché la creatura è lentissima a muoversi. Cosa succederebbe quindi se qualcuno decidesse di costruire una città sulla testa, magari scambiandola per una montagna una formazione rocciosa? Beh, sarebbe un bel problema se dopo qualche millennio il babbaleo venisse a reclamarla, no? Quando si affronta una creatura così grande, potrebbe essere interessante strutturare il suo corpo come se fosse un dungeon. Quanto sarebbe interessante un'intera campagna sul corpo del babbaleo alla ricerca di un modo per fermarlo prima che esso venga a reclamare la sua testa, distruggendo in questo modo un'intera città. Per esempio si potrebbe strutturarla in stile esplorando il corpo umano, sarebbe fighissimo, ma perché mi è familiare? Ricapitolando, secondo me, per ridare un po' di dignità ai giganti e renderli veramente degni di far parte delle vostre campagne, è importante scegliere una di queste tre caratteristiche che vi ho appena raccontato. Potete scegliere se renderli intelligenti, spaventosi o giganteschi. Comunità, questo era tutto per l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto e vi lascio in descrizione il link affiliato a tutti i manuali di cui abbiamo parlato, se volete andate a dargli un'occhiata. Tra l'altro, già che siete lì sotto, se volete dare un'occhiata al nostro Discord, al nostro Instagram, perché no? Può essere sempre istruttivo. Questo era tutto, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio di Delle Aberranti Creature. Arrivederci! In descrizione trovate il link affiliato a tutti i manuali di cui ho parlato poc'anzi. <ride> L'hai detto <ride> di, di Poc'anzi. Questo era tutto per l'episodio di oggi. Perché non riesco a dire episodio? Episodio! I marinai che sono abbastanza sconsiderati da avvicinanzi. Ah, Perché <ride> Ma poi dal paese del sollevante la speranza